Molte volte quando guardiamo un film tendiamo subito a fare paragoni con altri lavori simili adesso. Per esempio se prendiamo un'opera horror basata su zombie, infezioni, fine del mondo, quello che è, ci vengono in mente almeno 14.605.000 esempi di film o serie tv di questo tipo, mettendoci subito ad associare ogni elemento e ogni punto dei due o tre film messi a confronto. Per esempio The Walking Dead, Usual Leggenda, World War Z sono stati molte volte paragonati tra di loro, nonostante ognuno di essi presenti strutture narrative, temi e scenografie diversi. Anche se gli uno è il genere horror. Un errore di questo tipo venne fatto anche ai tempi dell'uscita del film di Joker, che si tendeva a paragonare con altre versioni del clown già viste nei precedenti film o serie tv dell'uomo pipistrello della DC Comics. Nonostante la versione di Phoenix presenti nuovi spunti sulla figura del pazzo criminale così come l'è stato per il Joker di Nicholson, così come l'è stato per quello di Ledger e anche per i due Joker mostrati nella web serie Like Me, Like a Joker, a pensarci. Tuttavia questo concetto non si limita soltanto nel contesto cinematografico e televisivo. Se ci pensate bene anche i videogiochi sono stati molte volte oggetto di questi paragoni molto insensati. Questo è stato il caso di titoli come The Last of Us, Days Gun e Resident Evil. Tutti e tre appartenenti al genere survival horror, ma con elementi e punti diversi tra di loro, sia nel contesto narrativo, nel contesto della trama di tutti e tre i giochi, e sia nel gameplay. Ma per poterne discutere in maniera più approfondita, mi farò aiutare da due persone che sono molto più preparate di me nel contesto videoludico. Neos e Maurox. Andiamo ragazzi! Entrambi i protagonisti di numerosi sondaggi basati in breve su chi ce l'avesse più lungo tra i due, The Last of Us del 2013 e The Gun del 2019 sono dei titoli Sony che hanno senz'altro fatto discutere su quanti elementi avessero in comune fra di loro. Entrambi dei survival horror, ambientati tutti e due in un mondo post-apocalittico invaso da persone vittime di un virus sperimentale che li ha trasformati in orrendi zombie, città distrutte, gente che uccide altra gente e così via. C'è addirittura che ha messo a confronto i personaggi di Joel e Deacon affermando di essere molto... Molto simili tra di loro anche nell'aspetto e... No No per quanto questi giochi presentino delle somiglianze ad ogni modo tipiche di qualunque videogioco horror basato su zombie, infetti o robe simili, questi presentano degli spunti dei dettagli interessanti e anche originali sia dal punto di vista della trama che del gameplay che della scenografia eccetera, che escono in qualche modo a far dimenticare dei punti in comune come alcuni di quelli che ho citato poco fa. Ma per spiegare meglio questo lascerò la parola a qualcuno che è molto più esperto di me nel contesto videoludico. Neos, hai campo libero! Riallacciandomi al discorso di Palmerone, trovo inevitabilmente parlare di uno dei paragoni a livello videoludico più sbagliati e scorretti ovvero il continuo confronto tra i giochi The Last of Us e Days Gone quando infatti pensiamo con forte nostalgia a quel piccolo gioiello di The Last of Us viene naturale a molte persone paragonare il suo genere post-apocalittico con altri prodotti presenti sul mercato videoludico. Proprio Days Gone è stato uno dei metri di paragone di molti recensori videoludici per collegarsi all'epopea creata da Naughty Dog nel lontano 2013 su PlayStation 3. Ovviamente c'è da anticipare che questo metro di paragone è totalmente errato, per moltissimi motivi che vi elencherò. In primis c'è da anticipare che quando due giochi, in questo caso First Party, di Sony trattano di una stessa tematica, quindi un mondo invaso da feroci zombie non vuol dire che sono la stessa cosa perché molti di noi dimenticano un elemento fondamentale ovvero un'opera si distingue dalla tematica comune in base al proprio modus operandi quindi come si sviluppa la trama dall'inizio alla fine Vi propongo dunque un piccolo riassunto senza spoiler di entrambi The Last of Us inizia nel 2013 quando un misterioso fungo chiamato Cordyceps inizia ad infettare gli esseri umani, trasformandoli in creature orrende e senza ragione. Solo vent'anni dopo, quando il virus ha raggiunto i picchi più elevati diventando una pandemia globale, il gioco si sofferma sulla storia di un uomo di nome Joel, un contrabbandiere che oramai ha imparato a convivere e sopravvivere con la pandemia. Insieme ad una donna di nome Tess, Joel smercia armi e altri oggetti illegali nella zona di quarantena di Boston. Da qui lui verrà incaricato dalla leader delle luci, un gruppo rivoluzionario contro il governo, di scortare una giovane ragazzina di nome Ellie fuori dalle mura di Boston, in cambio di una proficua ricompensa. Joel però è ignaro che la ragazzina è una risorsa fondamentale per il pianeta, in quanto è immune al virus pandemico. Ed è da qui che inizierà una storia davvero stupenda basata su uno pseudo rapporto padre e figlia e su una crescita di entrambi. Insomma, si presenta come una road story basata su intrecci sentimentali e di scelte cruciali. Da questo punto di vista Days Gone si pone in modo completamente diverso. Il gioco ci farà vestire i panni di Deacon John, un ex membro di una banda criminale di motociclisti chiamata Mongrel Motorcycle Club. A differenza di altri Deacon è un cacciatore di taglie che preferisce spostarsi tra i diversi accampamenti del pacifico nord occidentale invece che sostare a lungo in un luogo fisso. La storia quindi si svilupperà attraverso i ricordi e le scoperte del protagonista sempre in sella alla sua inseparabile amica ovvero la sua moto. Proprio la presenza della moto pone Days Gone in un piano completamente differente rispetto a The Last of Us. Quest'ultimo segue uno schema chiaro e definito mentre il primo si basa su una storia che si evolve attraverso i vari capitoli in cui le nostre scelte ci condurranno a molteplici finali. La differenza che salta in primis all'occhio è proprio questa. Paragoniamo un gioco che segue un canovaccio caratterizzato da un gameplay in terza persona soft stealth mentre l'altro ad un gameplay in terza persona open world molto più libero. Ma inoltre parlando del gameplay le differenze sono talmente percepibili che il continuo paragone tra questi due prodotti strappa una risata. Come detto precedentemente The Last of Us spinge ad utilizzare un approccio più stealth e ragionato con pochi zombie immessi all'interno di piccole o medie aree con vari oggetti tra cui bottiglie di vetro, sassi e poche munizioni per la propria arma per uccidere o aggirare i nemici Days Gone è invece l'esatto contrario il gioco dà come standard l'affrontare minimo 300 infetti simultaneamente facendone un'enorme carneficina in ambienti enormi molte volte infatti nel mid game affronterete davvero facilmente queste orde di creature viventi che stesso il gioco non chiama zombie inoltre altre ipotesi che rendono più consistente la mia tesi sono proprio le dichiarazioni degli stessi creatori dichiarando che sono due giochi completamente diversi e l'unica cosa sensata che può collegarli è la presenza di creature simili a degli zombie che però in entrambi i giochi hanno un'ideologia completamente diversa ma grazie mille Neos per il tuo preziosissimo intervento che fa molta chiarezza su questa cosa Ma aspettate che ancora non abbiamo finito Anche Resident Evil remake è stato soggetto ad alcuni paragoni con il famoso titolo Naughty Dog della Stofaz Certamente molto di meno rispetto a quelli fatti con Days Gone Comunque fatto 30 facciamo 31 quindi non ci resta che mettere in chiaro anche questo punto E passiamo la parola a Maurox il vero e proprio unico massimo esperto della saga videoludica Capcom di Resident Evil Aspetta un momento, quello non era il mio nome, però dopo il vero e unico esperto della saga Capcom di Resident Evil dovrebbe esserci il mio nome, non quello di... No no dai, era il mio, no non era il mio, no no, questo è un oltraggio, questo è un oltraggio intollerabile, o posso tollerarlo? No, non mi va di tollerarlo, squadra, sapete cosa fare? Che è successo? Vai bro, tocca a te. buon salve a tutti grazie Palmerone per questa fantastica introduzione direi di passare subito al nocciolo della discussione Resident Evil 2 Remake non è solo il remake del capolavoro uscito nel 1998 ma è anche un ottimo remake come nell'esempio precedente dato da Neos anche Red 2 Remake non può essere paragonato a The Last of Us o altri titoli post-apocalittici dove la presenza degli zombie è piuttosto marcata mi piacerebbe quindi suddividere il discorso in due parti per essere più chiari. La prima parte è la trama. La creatura di Capcom offre un gioco che non punta sulla trama, ma principalmente sul gameplay. La storia narra le vicende di Leon Kennedy e Claire Redfield. I due si trovano per caso in un'area di servizio nei pressi di Raccoon City. Scoprono così che la città è stata invasa dagli zombie. Trovano riparo nella stazione di polizia e successivamente tentano la fuga della città. Trama finita. E con questo già mi sento di aver detto tutto. Attenzione, attenzione. Anche se gli avvenimenti di questo titolo non sono così esaltanti, la saga di Resident Evil punta tanto sul ritrovamento dei documenti nella mappa di gioco. L'aggiunta di tali documenti molto spesso risultano essere fondamentali per capire ed apprezzare al meglio la trama fin nei dettagli. Può capitare in game di ritrovarsi di fronte a situazioni non coerenti con la realtà di gioco. Ad esempio le porte della stazione chiuse da Chiavi speciali quali chiavi di fiori, cuori eccetera. Sebbene questa fosse un'idea costruita per rendere puzzle alcune fasi di gioco, i documenti danno una spiegazione/slash giustificazione all'inserimento di queste meccaniche. È importante sottolineare che attraverso le cazzi le informazioni di trama date al giocatore sono piuttosto povere, quindi risulta fondamentale trovare questi documenti per arricchire la loro, ovvero quel concetto di narrativa ambientale che ben si sposa sul medium videoludico. La seconda ed ultima parte banalmente parla del gameplay. Anche qui siamo di fronte a un TPS dove bisogna sparare in testa degli zombie. Ma credetemi, qui la situazione si fa interessante perché Resident Evil 2 Remake, oltre ad avere forti elementi puzzle e survival, contiene elementi arcade. Giocare a Re 2 è come una partita a scacchi o una dama. Non ti puoi muovere liberamente nell'ambiente di gioco e tra una porta e l'altra ci sono dei muri invisibili non oltre passabili da alcuni nemici. Queste caratteristiche per alcuni giochi possono essere tranquillamente dei problemi cui invece non è altro che un valore aggiunto. Vincoli o meglio queste scelte di game design ti portano allo studio della mappa, alle rush run e al divertimento puro di un videogioco proprio come i vecchi leggendari cabinati arcade. Detto questo credo che sia più semplice e sensato paragonare Resident Evil 2 Remake con Dark Souls che con The Last of Us. In conclusione gente credo che sia chiaro il concetto, anche abbastanza banalotto se vogliamo dirla tutta, un videogioco così come un film, così come una serie tv, così come un libro, nonostante presenti certe somiglianze con altri lavori, non vuol dire che siano identici anche se appartengono allo stesso genere, se no a questo punto potremmo dire che il videogioco Detroit Become Human è una palese copia del film di Ridley Scott Blade Runner, cioè sono due cose palesemente diverse è chiaro Questo è tutto gente Un ringraziamento speciale a Maurox e a No Art Per avermi accompagnato in questo bellissimo video Veramente ragazzi siete stati fantastici Vi adoro un sacco I link dei loro canali li potrete benissimo trovare in descrizione O anche sotto nei commenti E vi consiglio assolutamente di iscrivervi ai loro canali Perché veramente fanno cose bellissime Trattano gli argomenti videodudici in maniera ottima Sono veramente stupendi E per quanto riguarda me se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei futuri video vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link ai miei social, Instagram, Facebook, Discord Twitter eccetera eccetera e noi ci rivediamo con un nuovo video bye bye gente